Ci sono vicende ed esistenze che vengono definite dalla fine e quella di Socrate fu una di queste, perché se egli non fosse morto per avvelenamento nel modo in cui morì, accettando di morire pur, pur potendo evitarlo perché Critone aveva, provato a sentire la possibilità di, di, di farlo uscire, aveva provato a corrompere un carceriere dopo la condanna a morte, ma appunto Socrate disse di no, disse di voler rimanere fedele alla sentenza per quanto iniqua del tribunale. Ecco, se Socrate ehm, fosse morto in un'altra maniera, eh, noi avremmo eh, un altro uomo certamente un'altra storia, la una storia di un uomo, e avremmo anche un'altra storia della filosofia. E forse avremmo anche un'altra storia eh, dell'Occidente. Non vorrei sembrare enfatico nel dire questo, però vista l'importanza di Socrate all'interno della filosofia greca, e visto l'importanza della filosofia greca per quanto concerne il pensiero dell'Occidente, beh, insomma non mi sembra così azzardato dire che se Socrate fosse morto in un'altra maniera, eh, anche le nostre vite, il nostro modo di pensare, mh, i nostri valori, eh, tutte queste cose avrebbero un'altra forma, un'altra disposizione. Perché Socrate, tutti voi lo sapete, non, non, non scrisse nulla di scritto, di cartaceo, né su papiri né su pergamene, ma ma scrisse lo stesso, insegnò, segnò dentro, insegnare, segnare dentro, segnò dentro, scrisse dentro le anime dei, eh, dei discepoli, i quali rimasero colpiti profondamente da, dalla sua vita, dalla sua morte, dal suo insegnamento, ma direi proprio dal suo insegnamento in quanto sigillato dalla morte. Perché, vedete, un conto è insegnare così teoricamente, astrattamente, accademicamente. È un conto quando è quando c'è di mezzo la tua esistenza, quando nel sostenere quelle cose che sostieni puoi andare incontro alla persecuzione, alla condanna, e tuttavia continui a sostenerle. E allora, e allora cosa, che, che cosa succede quando uno ascolta un pensiero, che è anche vita, che è anche testimonianza, che è anche giustizia, che è anche mm, esortazione, sprone, non solo a pensare diversamente ma a vivere diversamente. Cosa succede? Eh, succede che, che si trova un maestro di vita. E Socrate è stato un grande maestro di vita. Però siccome tutto parte dalla morte, ecco io vorrei che a noi anzitutto leggessimo, che io vi leggessi, che voi, vorrei che voi conosceste il, il capo di imputazione perché vedete ehm, ad, ad Atene non c'erano i pubblici ministeri e eh, cosa c'era c'erano i, i, i privati cittadini i quali quando avevano un problema con un altro privato cittadino andavano dall'autorità giudiziaria e, mh, e dicevano che quel, che quel cittadino eh, doveva essere sottoposto a, a processo e condannato perché e quindi l'autorità giudiziaria chiedeva a questi privati cittadini, che, accusatori, questi pubblici ministeri, questi privati ministeri quasi potremmo dire, chiedeva di stendere un capo di imputazione. Noi abbiamo la fortuna di avere il capo di imputazione che Meleto, così si chiamava l'accusatore di, di Socrate insieme ad altri due, Uno si chiamava, il secondo si chiamava Anito, il terzo si chiamava Licone, questi tre insomma, probabilmente eh, che, che probabilmente agirono non solo da privati, ma è probabile che, che Socrate desse molto fastidio a, a, al nuovo governo, al nuovo governo, nuovo governo democratico che veniva dopo la parentesi sanguinosa, sanguinaria dei 30, dei 30 tiranni, un governo che aveva bisogno di pacificazione, di pace, pochi pensieri, tanti accordi, tanti signor sì eh, e poche questioni, ecco è probabile che, che Socrate desse molto fastidio per, con la sua... Eh, lo vedremo presto con la sua maniera di, di interrogare, di, di, di, di smuovere, di togliere certezza, di creare confusione, va bene, era uno che creava confusione e, e ci sono momenti storici nei quali la confusione non è permessa, il potere non la vuole la confusione in certi momenti, di solito non la vuole quasi mai, ma in certi momenti più che, più, più che, più che eh, in altri. E quindi è probabile che dietro Meleto, Anito e Licone ci fosse qualcun altro, qualcuno di più potente. In ogni caso è Meleto che scrive il capo di imputazione, adesso lo leggiamo e così capiamo eh, quali furono mh, le accuse che portarono Socrate al, davanti all'Assemblea Popolare, al tribunale composto da 500 cittadini, ateniesi, maschi, ovviamente, eh, che dovevano giudicare eh, la sua innocenza, la sua colpevolezza e poi nel caso di colpevolezza il tipo di pena ecco le parole Meleto, figlio di Meleto del demo Pito contro Socrate, figlio di Sofronisco del demo Alopece ha presentato questa accusa e l'ha giurata. Socrate è colpevole di non riconoscere gli dei che la città riconosce e di introdurre altri nuovi esseri demonici. Inoltre è colpevole di corrompere i giovani. Pena richiesta la morte. Meleto vinse. Meleto, Meleto vinse la causa perché per Socrate la morte eh, effettivamente venne combinata mediante avvelenamento, la famosa, il famoso veleno con quella famosa pianta detta cicuta, in un giorno imprecisato della primavera del 399 a.C. Socrate era nato 70 anni prima, nel 469, sempre ad Atene, eh, ovviamente avanti Cristo. Ora, l'essere stato eh, costretto a difendersi davanti a un, eh, a un tribunale mh, fece sì che Socrate dichiarasse precisamente la sua difesa, si doveva difendere. In greco eh, difesa si dice apologia e infatti noi abbiamo ben due testi che si intitolano apologia socratus, Apologia di Socrate, eh, l'uno opera di Senofonte, l'altro opera di Platone. Io non ho tempo di entrare nella questione storiografica e dirvi, per esempio, che se voi leggete le fonti, eh, siccome Socrate non scrisse nulla, noi sappiamo di lui sulla base delle fonti che altri scrissero su di lui, giusto? Bene. Se noi leggiamo le due fonti principali che riguardano Socrate, cioè da un lato Platone, dall e dall'altro Senofonte, entrambi discepoli di Socrate, ci troviamo di fronte a due personaggi diversi, nel senso che Socrate era o come lo presenta eh, Senofonte o come lo presenta Platone e noi naturalmente non abbiamo la certezza di capire se era eh, eh, eh, eh, più corrispondente all'immagine di Senofonte o più o a quella di, di Platone, non lo possiamo sapere. Ed è curioso notare che tra grandi storici della filosofia ci sono coloro che assegnano molto più importanza a Senofonte e altri molto più importanza a Platone, non solo storici della filosofia ma anche filosofi. Per esempio, Hegel, eh, per esempio Hegel era convinto che il vero Socrate fosse soprattutto quello di Senofonte. E per esempio Kierkegaard, molto attaccato, al, a, molto affezionato, al pensiero, al metodo, all'ironia socratica, era della, naturalmente rispetto a Hegel era dell'avviso completamente opposto, cioè che il vero Socrate fosse quello di Platone. In questo caso io, dal mio piccolo punto di vista, sono totalmente dalla parte di Kierkegaard, anch'io penso che il vero Socrate è quello di Platone e quindi, e quindi mi concentro sull'apologia di Socrate scritta da, da Platone. Ebbene, eh, questo testo eh, è basato su tre, eh, quando voi lo leggerete, se non l'avete già letto, se, se l'avete letto quando lo rileggerete, perché è uno dei testi, l'Apologia di Socrate e di Platone, con i quali mh, si deve mh, ciclicamente fare i conti mh, nel cammino spirituale, educativo, formativo di ciascuno di noi. È una delle pietre miliari della coscienza occidentale. Eh. Non si può non leggere l'Apologia di Socrate e di Platone, anzi non si può non rileggerla, sono delle perle che non, vanno, non si possono perdere. Ebbene, quando eh, la, la, la rileggerete voi dovete tenere presente che questo testo si compone di tre grandi discorsi cioè la difesa di Socrate, la difesa che lui fa di se stesso, quindi è un genitivo soggettivo, è il soggetto di questa difesa è Socrate, Socrate soggetto che, che difende se stesso, che difende Socrate oggetto, <ride> e quindi è un genitivo sia, sia oggettivo sia soggettivo, ma in ogni caso questa apologia si, eh, complessiva si struttura attorno a tre discorsi, il primo tenuto prima della votazione su innocenza o colpevolezza. Cioè Socrate di fronte ai 500 ateniesi deve dire io eh, sono innocente, non sono colpevole. Il secondo eh, discorso eh, Socrate lo pronuncia una volta che l'Assemblea ha votato a favore della sua col, eh, colpevolezza. E notare che su 500, 280 furono i voti eh, per la colpevolezza di Socrate e 220 quelli a favore della sua innocenza. E questo secondo discorso appunto, in un certo senso, il senso di questo secondo discorso è quello di trattare, di trattare la pena. Mi, va bene, mi avete, de, mi avete em, condannato, beh adesso si tratta di capire che, che, in che cosa consisterà questa condanna. E la cosa incredibile è che al termine di questo discorso ben 80 ateniesi che avevano votato a favore dell'innocenza di Socrate cambiano completamente prospettiva e votano a favore della pena più dura, esattamente quella richiesta da Meleto, la morte. E qui tra l'altro ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla psicologia delle masse, ma scusa, hai votato prima perché Socrate eh, venisse prosciolto da ogni accusa. E poi, e poi voti a favore della morte. E non è uno o due o tre che hanno fatto una cosa, ben 80. La psicologia delle masse. L'irrazionalità che spesso gove governa. Eh, l'umore non vorrei neanche dire il pensiero è troppo esagerato dire il pensiero l'umore delle masse e queste ne sono domande importanti soprattutto per noi che come nell'atene di quel tempo seppure con differenze ma insomma anche noi siamo in un regime eh, democratico demos cioè siamo, siamo inseriti all'interno di un sistema di governo eh, che è strutturato sull'umore delle masse. Adesso forse sto esagerando un po' per quanto riguarda il nostro, però per alcuni aspetti è così. E certamente per il momento più importante, che è quello delle elezioni generali politiche, è così. Va bene, però non voglio toccare questo, questo argomento. Torniamo su, su Socrate. Il terzo discorso è quello nel quale Socrate sostanzialmente prende congedo e dice va bene, mi avete condannato, e, e, e, e mi avete condannato a morte e adesso io vi saluto e me ne vado. Io a morire, voi a vivere e non si sa chi avrà tra di noi la sorte migliore. Ora, eh, all'interno di questi discorsi, soprattutto all'interno del primo, c'è un, un passo che secondo me, poi ciascuno quando lo legge, eh, naturalmente questi, quando, quando legge questi discorsi andrà a prendere, eh, come sempre quando leggiamo si sottolinea, si va a evidenziare quali sono le cose che ci attraggono di più. Ecco, per quanto mi riguarda c'è un passo, adesso una decina di righe che ora vi leggo, che, che, che appunto le leggo esattamente perché le ritengo il cuore del cuore, della filosofia di Socrate, filosofia da intendersi esattamente nel senso originario del termine, cioè di questo grande amore per la sapienza, filosofia non come disciplina accademica che riempie eh, le biblioteche, si scrivono i libri, Socrate uno dei più grandi filosofi, non ha scritto neanche una riga e di fatti voi cercate i libri di Socrate non ci sono, eppure è uno dei più grandi filosofi, quindi la filosofia non è la, la, la scrittura, anche può esserlo, ma ha senso e filosofica quella scrittura nella misura in cui anzitutto tira fuori un messaggio interiore. Questo messaggio interiore è una passione, e questa passione si chiama amore, filo. Amore, per che cosa? Per Sofia. E che cos'è Sofia? Eh, adesso lo vedremo, perché tutto il senso dell'educazione socratica, tutto il senso della, della sua missione, tutto, eh, consiste in questo, nell'educare gli ateniesi, ma vorrei dire poi ogni essere pensante a Sofia, nell'educare eh, a, a essere all'altezza della, della, della ricchezza che, che possiamo attingere eh, a partire da noi stessi, a partire da quella particolarità che, che, che Socrate chiamava psiche, che significa anima, l'anima. Ma lo vedremo bene. Adesso vi leggo il, il brano che è tratto dall'Apologia di Socrate, scritta da Platone. Eh, il passo è il 29 di E, lo dico per chi poi vuole andare a trovarselo da sé. O cittadini ateniesi, io vi sono grato, vi voglio bene, però ubbidirò più al Dio. Che a voi e finché abbia fiato e sia in grado di farlo io non smetterò mai di filosofare di esortarvi e di farvi capire così che a chiunque di voi incontri dirò quel tipo di cose che sono solito dire ossia più o meno così e adesso Socrate dice sintetizza qual è il suo annuncio che quotidianamente faceva nelle piazze, nei vicoli, nelle palestre, nelle, nelle, nella, dovunque, nelle botteghe degli artigiani, dovunque dunque capitasse ad Atene. Ottimo uomo, dal momento che sei ateniese, cittadino della città più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle ricchezze, per guadagnarne il più possibile, e della fama, e dell'onore, e del potere, e di, no, e di non occuparti invece, e di non darti pensiero della saggezza, della verità e della tua anima, in modo che diventi il più possibile... In modo che diventi il più possibile... Ecco, provate a pensare, come, come termina Socrate? Si rivolge a... A un cittadino ateniese che è il simbolo di tut, diciamo, del, degli esseri umani, pensanti, eh, eh, che, che vogliono vivere in maniera da, da poter onorare la propria interiorità, il proprio pensiero, la propria dignità, e non farsi trascinare come bandieruole al vento da, dalle voci fuori e dalle voci dentro, dagli propri istinti, ma insomma persone che, sono, che riescono ad essere padrone di se stesse. No? E dice: Devi curare la saggezza, la verità, la tua anima in modo che diventi il più possibile. Cosa direste? Come deve essere quest'anima perché sia veramente all'altezza di un essere umano? Qual è l'aggettivo che usa Socrate? L'aggettivo è buona. In modo che diventi il più possibile buona, qualcuno di voi sarà deluso. Io lo so che qualcuno di voi sarà deluso, perché nel nostro tempo il termine bene, l'aggettivo buono, sanno di debole. Ah sì, è un uomo buono. Chi di voi vuole essere un uomo buono? Un uomo buono, una donna buona? No, io voglio essere forte, ricco, sapiente, saggio, ma buono mi deludi, e eh, Socrate, devo fare tutto questo lavoro e poi essere semplicemente solo buono. Buono in questo contesto eh, non significa solamente tenera, gentile, solidale, No, significa pulita, genuina, onesta, trasparente, vera, vera, autentica, bella. Ultimamente, eh, lagazzos, greco, rimanda al calos. Il buono rimanda al bello. Non è moralismo, è estetica. Quell'estetica che concerne l'umano nella sua profonda verità. Che non è un bel corpo, sì anche, anche quello era importante, i greci lo sapevano, facevano ginnastica, curavano molto il corpo, ancora oggi le loro statue le guardiamo e ammiriamo, nessuno ha amato il corpo come loro e quando sento qualcuno, soprattutto tra alcuni tra alcuni teologi cristiani che dicono che i greci, come dire, disprezzavano il corpo, veramente <ride> sento un po' di rabbia salire perché, perché sono al cospetto, sento di essere al cospetto di una profonda ingiustizia storiografica. Ma quale disprezzo per il corpo? Il popolo che ha inventato le palestre, che ha inventato la ginnastica, ginnastica è un termine greco, che viene da ginnasio, che ha inventato l'arte, che ha concepito be le bellezze del corpo in una maniera che ancora oggi è insuperata. Non c'è nessun disprezzo per il corpo nel senso proprio della, della, della materia. C'è piuttosto il capire che il vero valore non è semplicemente quello di avere un bel corpo, ma avere di una bella anima cioè pulita, onesta, sincera, intelligente per quanto è possibile, affettuosa per quanto è possibile. Calo cagazzia, calospio agazzos, questo è l'ideale, estetico ed etico insieme, sono l'unica cosa. Noi viviamo, noi viviamo all'interno di una, di una, di una, di una eh, civiltà, di una cultura eh, che scinde estetica e etica. Non sa cosa farsene l'estetica contemporanea dell'etica. E anche l'etica contemporanea non sa cosa farsene dell'estetica. Vedete quelle persone che sono et eticamente, che, che, eh, come dire, determinate, che spesso non curano la bellezza, eh, qualcuno persino la pulizia personale, ma vabbè, lasciamo stare, e altri invece che curano molto la pulizia personale, l'estetica e così via, eh, e che non sanno cosa farsene dell'etica. E fanno i furbi e magari non pagano le tasse. Il bello e il bene sono la medesima cosa, invece. Queste cose che ho detto sono una citazione diretta di, di Socrate che si trova nell'Alcibiade di Platone. Platone ha scritto tante opere e, e, e in tutte, tranne una, che è l'ultima, le leggi in tutte, il protagonista è sempre Socrate naturalmente tutte le volte che parla Socrate non è detto che sia Socrate a parlare, la grande questione socratica insomma che riguarda, a volte parla, eh, quando Platone scrive Socrate disse in realtà è Platone che dice e quindi gli studiosi dicono come facciamo a sapere qual è il vero pensiero di Socrate? Alla fine, diciamo così, la gran parte, la grande tendenza degli studiosi è quella di dire bene, i dialoghi giovanili di Platone sono più fedeli al maestro. Poi man mano che Platone è matura, e poi alla fine anche invecchia, giustamente espone la sua dottrina e infatti alla fine arriva anche a non avere neanche più Socrate all'interno di, di un dialogo. Ebbene l'Alcibiade è uno dei dialoghi giovanili, l'Apologia naturalmente è il primo, il primissimo, il critone lo stesso i dialoghi che ho, già, eh, che ho già citato. Va bene, quindi questa è molto probabilmente una, una frase che il Socrate storico disse, il bello e il bene sono la medesima cosa, così come sicuramente sono di Socrate quelle parole eh, che, che, ho, che vi ho letto prima. Com comunque, da questo brano, dal brano che vi ho letto, dell'Apologia dell di Socrate scritta da Platone, emerge qual è la finalità complessiva di Socrate, che non è l'indagine sulla natura, cioè Socrate non è un filosofo mh, così come erano i filosofi che, guarda caso, vengono detti presocratici, cioè i filosofi che agivano operavano prima di Socrate o anche durante la vita di Socrate, per esempio Democrito. Democrito viene classificato come presocratico, ma guarda caso è contemporaneo di, di, di Socrate, anzi, a essere pignoli è persino dieci anni più giovane di Socrate, quindi fa un po' ridere, dice pre -socratico. però va bene, Socrate spacca in due la filosofia in un certo senso, e dopo di lui Dopo di lui la filosofia è cambiata. La filosofia è nata, è rinata, si è, si, è, si è trasformata come filosofia morale. Mentre la stessa cosa, mentre questo non avveniva prima, prima l'attenzione principale dei filosofi pre-socratici eh, non era l'etica, bensì la fisica, la fisica. Difatti tutti i trattati filosofici eh, prima di Socrate eh, si intitolano Perifuseos, cioè sulla physis, cioè sulla natura, de rerum natura, de natura, la natura delle cose, la natura, che cos'è la natura? Titolo che ogni grande filosofo dovrebbe, dovrebbe assumere e fare proprio e scriverlo, un trattato sulla natura. In ogni caso, a Socrate non interessa l'indagine sulla natura, non gli interessano, interessano le leggi, non, non, non è come quei filosofi lì. Non gli interessa neanche eh, che cosa: l'erudizione, la conoscenza per se stessa. Tutti voi avete sentito parlare chissà quante volte dell'ignoranza socratica, il fatto che lui dicesse so di non sapere, e se ho una sapienza esattamente perché so, di non sapere, a differenza di tante altre persone che non sanno e, e tuttavia appunto fingono di sapere o pensano, anzi soprattutto pensano di sapere, ritengono di sapere. Quindi a Socrate non interessa l'erudizione, non interessava neanche la tecnica dialettica, come invece interessava moltissimo ai filosofi cosiddetti sofisti, venditori, di, di, di, di tecniche oratorie, di tecniche eh, conoscitive, in ogni caso, venditori di sapienza. Ecco. A Socrate tutto questo non gli interessa, non gli interessava vendere, non eh, richiedeva assolutamente nulla per poter mh, ascoltare, diciamo così, le sue lezioni, che poi non erano neanche le lezioni, erano dialoghi brachilogici, brachilogia, cioè. Eh, discorsi brevi, stretti domande e risposte confutazioni cosa interessa a Socrate quindi? se non interessa l'indagine sulla natura non gli interessa l'erudizione non interessa la tecnica cosa interessa? Ma interessa la bellezza interiore l'educazione questa è la finalità della filosofia di Socrate e quello che è incredibile è che a una persona così eh, la società rispose con la morte, con la condanna a morte. Chi dava veramente fastidio eh, non erano i sofisti, non erano i dotti, non erano i fisici. Chi dava veramente fastidio era, eh, era, era, era, eh, era una persona come Socrate. E avrete notato anche che nella... Nel capo di imputazione la condanna sostanzialmente di... Di, di, di solito viene, viene detto che Socrate è stato ucciso per impietà, impietà perché appunto... Ehm, scusate, il capo di imputazione è qua, perché e, e dice è colpevole di, eh, di non riconoscere gli dèi della città e di introdurre nuovi esseri demonici, no? E quindi, se ci pensate bene, più che empietà, questa non è empietà, questa è eresia, è una cosa diversa. Socrate non è un empio che non crede in Dio. Socrate non dice che gli dèi non esistono. Socrate dice che gli dèi sono diversi, ne introduce di nuovi. La sua concezione del divino, adesso lo vedremo, era talmente importante per lui, talmente di prima mano, di prima, mano. era un mistico Socrate, aveva esperienze dirette del, del divino, così come viene testimoniato da Senofonte, così come viene testimoniato da, da, da Platone. Ci sono delle scene raccontate, per esempio nel simposio, dove appunto Socrate appare in preda a delle, a delle crisi che noi potremmo chiamare mistiche, delle esperienze statiche. Quindi quando parlava, e, e, e soprattutto lui stesso diceva che una voce dentro di lui si rivelava, una voce che lui chiamava To Daimonion, che è un neutro per dire il divino, una manifestazione del divino. Non è il demone, tantomeno il demonio, è una manifestazione, è una manifestazione personale, una teofania ad personam, è il divino che si manifesta il Dio che, gli è, che, che, che, che entra dentro di lui dentro, e, e gli dice di non fare, di non fare. questa voce che, che, che arriva e, e gli proibisce di fare alcune cose. Quindi ha una connessione diretta con, con il mistero che noi convenzionalmente chiamiamo divino, trascendenza eh, e tanti altri modi con cui con cui si può dire, stiamo pure sul, sul divino, quindi lui no, non è un empio nel senso appunto usuale del termine, un bestemmiatore, empio bestemmiatore, uno che non va in chiesa, uno che non, che, che non faceva i sacrifici agli dei, che non credeva, è, è, è uno che dice la religione è istituzionale è troppo povera, non che non vale, ma è troppo povera rispetto alla vera ricchezza, questo è il punto per quello introduce nuovi esseri eh, demonici. Un punto decisivo dell'insegnamento di Socrate riguarda la sua concezione della giustizia. Perché lui era convinto di una cosa che è assolutamente controintuitiva. Nel senso che se io chiedessi, non dico a voi, ma a qualunque persona potessi incontrare andando in giro per strada, è meglio subire o commettere ingiustizia? Preferisci tradire o essere tradito? Preferisci rubare o essere derubato? Beh, il 99% delle persone, distinto, risponderebbe dicendo beh, che è molto meglio tradire che essere tradito, che è molto meglio eh, rubare che essere derubato. Eh. Ecco, la profonda convinzione di Socrate è esattamente il contrario. È molto meglio ricevere ingiustizia piuttosto che commetterla. E voi direte perché? Perché è meglio che mi rubino la bicicletta piuttosto che, <ride> piuttosto che rubarla a un altro? La risposta di Socrate è, è la seguente. È molto meglio... Um, ricevere l'ingiustizia piuttosto che commetterla, perché quando tu commetti ingiustizia tu ti infetti, un pericoloso virus entra dentro di te, della, de, dentro la tua interiorità, dentro la cosa più preziosa che tu puoi ospitare, che è quella tua energia immateriale eh, che, che, che, che io, Socrate, chiamo psuche, anima. E quando questa energia libera, immateriale, che vive dentro di te, che forma la tua mente, si infetta, si ammala, poi è difficile guarirla, sai. È difficile trovare il vaccino contro la tentazione permanente dell'ingiustizia, della menzogna, contro la la disposizione a cercare sempre solo il proprio utile, il proprio tornaconto e non la giustizia. Quando ti, quando ti infetti, quando ti ammali dentro lì, quando la tua energia invece di essere eh, retta, si storta, profondamente e ti, e ti fa vedere le persone, le cose, le esperienze che fai, tutto in modo deformato, storto, perché non le vedi per quello che sono, ma per quello che sono per te, per quello che tu puoi guadagnare da loro. Quando fai questo e fai questo a seguito dell'ingiustizia che hai iniziato a commettere, eh, sono guai per te. È difficile poi risanarti. Cosa, sia, cosa vuoi che sia che ti rubino la bicicletta, Ma lascialo rubare, ma chi ruba la bicicletta poi ruberà molte altre cose. E sarà un ladro. Tu sarai senza bicicletta, ma non sarai un ladro. Sarai una persona retta. E non c'è niente di più importante, sappi, ateniese, torinese. Che essere una persona retta. Niente di più importante. Si legge nel Critone neppure se si subisce ingiustizia si deve rendere ingiustizia, come invece crede la gente, perché per nessuna ragione si deve commettere ingiustizia. Non bisogna restituire ingiustizia, né bisogna fare del male ad alcuno degli uomini, neppure se per opera loro si patisca qualsiasi cosa. E poi Socrate aggiunge, perché sapeva benissimo con chi, con chi aveva a che fare. E sta attento Critone, io lo so che pochi soltanto sono e saranno di questa opinione. E lo sa so benissimo che sta dicendo qualcosa di controintuitivo, di, di, di, di qualcosa. Che l'opinione pubblica, la doxa, dice Platone, la doxa che, che, che distingue in maniera molto chiara dall'episteme. Episteme è il vero sapere, il doxa è l'opinione. Il falso sapere. Ecco, l'opinione cosa pensa? Pensa esattamente questo, che è molto meglio eh, commettere l'ingiustizia piuttosto che subirla. Il vero sapere invece è questo. Che tipo di uomo era Socrate? Ma la prima cosa che salta in mente dovendo descrivere Socrate è il suo essere anticonvenzionale a partire dall'estetica. Era molto brutto. Nietzsche tra l'altro fa notare che è il primo filosofo antico a essere brutto, il primo greco, uno dei pochissimi greci a essere brutti esteriormente parlando. Nietzsche detestava Socrate, non perdeva occasione anche da questo punto di vista di, così, di, di criticarlo aspramente, lo riteneva un traditore del vero spirito greco. Adesso non c'è tempo di approfondire questo argomento, io ovviamente... Dal mio piccolo punto di vista non sono per niente d'accordo su, su, su questa idea. Socrate non avrebbe potuto avere il grande affetto che ebbe effettivamente sulla Grecia e sulla grecità se fosse stato un traditore dello spirito, del vero spirito greco. Era brutto, ma era forte, molto forte. Era sano, robusto, vigoroso resistente, resisteva a qualunque cosa, resisteva al caldo, resisteva al freddo, resisteva alla fame, alla sete, resisteva al vino, nessuno mai lo vide, lo vide ubriaco. Nel simposio si parla, si descrive di persone che bevono, che cadono, per niente. Ed era valoroso, era coraggioso, Esercitò la vita militare, faceva parte della fanteria pesante, quella che i greci chiamavano Opliti, e partecipò ben a tre campagne militari: eh, Anfipoli, Delio e Potidea. E, venne, e sempre si comportò con onore. A Delio ci fu la ritirata perché l'esercito ateniese venne, venne sconfitto. Ma Alcibiade fa notare come Socrate si ritirasse, dice, dice in una maniera tale che i nemici stavano bene attenti ad attaccarlo, perché ci si può ritirare in maniera tale da provocare l'azione del nemico, quando ritiri e ti ritiri mostrando che scappi che hai paura, e quando invece ti ritiri con onore, con calma, ti ritiri perché ti hanno detto che ti devi ritirare, ma se fosse per te ti staresti lì a combattere ancora. E Socrate si ritirava in quella maniera, dice Alcibiade, e i nemici stavano molto attenti a non andare a disturbarlo. Era estremamente forte, Socrate salvò la vita ad Alcibiade, ferito ehm, gravemente, non poteva rialzarsi, tutti scappavano, e lui si fermò, lo caricò sulle spalle, anche le armi di Alcibiade caricò sulle spalle e gli salvò la vita. Ma questo poi che divenne un grande, eh, eh, grande e, e anche nocivo personaggio della storia greca. Il fatto che eh, facesse parte degli Opliti ci fa capire la condizione della famiglia. Mm, Nietzsche dice che, che Socrate era plebe, ma. Eh, plebe, plebaglia, insomma, popolino, ma non è vero, perché eh, non avrebbe potuto far parte degli opliti, di, questa, di questo corpo, eh, ho già detto, fanteria pesante, che richiedeva precisamente armature pesanti, ed erano gli stessi cittadini che se li dovevano procurare queste armi pesanti, e se non avevano una certa disponibilità economica non potevano, avrebbero fatto parte non degli opliti, ma della fanteria leggera diciamo così, militare nella quale, nella quale era un po' meno sicuro che in quella pesante, giusto? Quindi in realtà non era plebe, era quella che noi diremmo piccola media borghesia. Il padre era uno scultore, Sofronisco il padre, e la madre Fenarete era una levatrice. Ecco, questa era la, la, la famiglia di Socrate, di, di origine. Mentre la famiglia che lui si eh, costruì mh, ebbe tre figli da due donne diverse, una si chiamava Mirto e l'altra si chiamava Santippe. Dei figli, l'unico nome che adesso ricordo in questo momento, non, ho neanche, non li ho scritti neanche, ne... ah no, li, li ho scritti nei, negli appunti, Sofronisco, Menesseno e Lamprocle. Questi sono i nomi dei figli. Ma quello che ricordavo a memoria era Sofronisco, perché Sofronisco era il nome del padre e Socrate diede a, a, al figlio, al primo figlio, il nome del padre, come com era forse costume de, delle popolazioni mediterranee. Quindi due donne, Santipe e Mirto. Ma sul matrimonio lui non è che fosse molto come dire consenziente, perché un giorno qualcuno lo interrogò se bisognasse sposarsi o no, e la risposta di Socrate fu, fu la seguente: in entrambi, in entrambi i casi ti pentirai. Se ti sposi a un certo punto non vorrei esserlo più. Se non ti sposi, a un certo punto vorrei esserlo, ma magari sarà troppo tardi. Della serie che ognuno è infelice della della condizione in cui, in cui si trova. Però il punto di fondo della sua affettività è che lui mh, si innamorava dei giovani. Era sensibile, umanamente parlando, a, a, ai maschi. Potremmo parlare di una, non tanto di omosessualità, quanto di omoaffettività. Forse questa è la parola giusta da usare perché le fonti tutte sono concorde nel dire che, non, che, che Socrate non, non, non aveva rapporti sessuali con i giovani di cui si innamorava e che faceva innamorare di se stesso, pur essendo brutto, eh, per esempio Alcibiade che era bellissimo, rinomatissimo, eh, amatissimo, ricercatissimo, ecco, Alcibiade racconta che in quella, eh, in una, nella famosa notte del, del, del simposio, famosa perché Platone ha scritto una delle sue opere più, più belle intitolata precisamente così simposio ecco in una notte eh, Alcibiade tentò di sedurre Socrate e, e, e mentre tutti dormivano eh, andò sotto il suo mantello e si mise accanto a lui queste sono poi le parole con cui lui commenta quanto eh, era avvenuto quando Racconta appunto ai suoi, eh, ai suoi condiscepoli: Ebbene sappiate, lo giuro per gli dei e per le idee, che dopo aver dormito con Socrate mi alzai senza aver fatto nulla di più che se avessi dormito con mio padre o con mio fratello maggiore. Perché eh, c'era questa omo affettività? che non si traduceva in una omosessualità, perché non, non, non lo sappiamo naturalmente. Qualcuno eh, tra gli interpreti parla di ana-affettività, cioè, cioè di una persona appunto senza affetti, reale affettività. Io non penso, io non penso. Eh, naturalmente non ho nessuna la possibilità di dimostrare, si va a intuizioni qui, ma un grande educatore... Non può eh, essere tale, un grande educatore, se non fa anche eh, innamorare e se non si innamora lui stesso eh, della materia e dei discepoli. È sempre anche un gesto, c'è sempre una dimensione erotica nell'insegnamento. Quindi una personalità come quella di Socrate non poteva essere anaffettiva, secondo me, Semmai la risposta alla, alla domanda eh, si trova, secondo me, nella fedeltà alla sua missione, alla missione di educatore, di filosofo, di maestro. Socrate capiva che eh, per essere veramente maestro, nel vero senso della parola, doveva eh, avere sì un grande mh, rapporto da anima, anima, anima ad anima con i discepoli, ma non doveva tradurre questo rapporto in rapporti sessuali concreti. Capiva, sentiva questo, aveva ragione, aveva torto, non lo so, adesso non siamo qui per giudicare, figuriamoci se faceva bene, faceva male, chi lo sa, faceva così, comunque questo è importante per capire lui, secondo me per essere fedele alla sua missione pedagogica. Perché lui era poi veramente profondamente convinto di aver ricevuto dal Dio, la, eh, la, eh, la missione di insegnare, di fare filosofia, di educare, di, di, di, di far innamorare le anime della vera bellezza, della vera bellezza morale, del calosca e agazzos. Il Dio mi ha segnato di vivere fi, filosofi, filosofando, scrive, non scrive, dice nella... Eh, davanti ai giudici e, e, e Platone lo riporta nell'apologia il Dio mi ha segnato di vivere filosofando è una vocazione la sua è una vocazione adesso dobbiamo andare l'ultimo passo che faccio dobbiamo andare a mh, fare come dire un, un, proprio un primo piano su questa missione educativa eh, e lo facciamo sottolineando la grande importanza che una massima della sapienza greca formulata molto prima di Socrate probabilmente dal primo dei filosofi greci che, Talete che faceva parte anche dei sette sapienti o da lui o da altri insomma la famosa frase che si trovava a Delfi sull'architrave del Tempio di Apollo <coughs> e che in greco dice e che in latino dice noscete ipsum e che in italiano è conosci stesso. Ecco questa massima per Socrate ebbe un'importanza notevole. Dicono gli studiosi che originariamente non era formulata questa massima così come la capiamo noi. Uh, cioè conosci te stesso, tenta di capire chi sei. No, era formulata, eh, conosci che, quanto sei piccolo, cioè conosci, il Dio, diceva, il Dio diceva al fedele che arrivava in pellegrinaggio al Tempio, conosci te stesso, guarda come sei piccolo, che sei, cosa sei tu, sei mortale, infatti così i greci chiamavano se stessi mortali, e te lo dico io che sono immortale. Quindi conosci te stesso, conosci la tua transitorietà, il fatto che passi, il fatto che sei effimero, cioè legato precisamente a un giorno, effimero, legato proprio alla, alla giornata. Sei di giornata, oggi ci sei, domani no. Questo è il senso del, del conosci te stesso, ma da qua, da questo senso mm, così che... che, che, che, che, che tende a instillare quel timore di Dio no? di fronte alla grandezza, e, e, e prendendo atto della tua piccolezza. Da questo senso la, la massima poi in, in Socrate, con Socrate, transita e diventa conosci te stesso, cioè conosci chi sei. E allora uno assume questa massima e pone la domanda a sé, dice io, chi sono? E da qui nasce la filosofia morale, intesa non nel senso che intendiamo noi in prima battuta per morale, cioè che cosa devo fare, ma intesa proprio nel senso più profondo, eh, chi sono, io chi sono, perché poi quello che devo fare discende da, da chi sono. La morale discende dall'ontologia. Eh, quindi io chi sono? In quanto essere umano, chi sono? Che cos'è l'uomo? E le domande, che sono le domande poi solite che, che, che, che, sulle quali si struttura il pensiero filosofico da, da sempre. Io chi sono? Da dove vengo? E dove vado? Che ne sarà di me? Cosa ne è stato di tutti i miei cari che adesso non sono più? Eh, chi siamo? Cosa? Ecco, la risposta di Socrate è tu sei la tua anima. Questa è la risposta, Questo è il, conce il concetto centrale della filosofia di Socrate è, è, è la risposta a questa domanda. Io chi sono? E la risposta è tu sei la tua anima. E tutto il senso della... l'abbiamo visto all'inizio, no? Ricordate il brano dell'Apologia letta all'inizio? Tutto il senso della filosofia di Socrate è sii fedele alla tua vera identità, tu sei un'anima. Ah, non voi direte cosa vuol dire essere un'anima? Eh, possiamo parlarne anche in altri modi, possiamo dire coscienza, possiamo dire mente, ego, sé, io, cuore... Possiamo chiamarla in tanti modi questa interiorità che ci contraddistingue, ma certamente le esperienze più vere, più intense, noi le facciamo lì, nella nostra interiorità. E tutto dipende da lì, dall'interiorità, da come si dispone, da come si dispone la mente, o la coscienza, o l'anima, o il sé, o l'io. Insomma, è... e si tratta di, di, di educare questo campo, che può essere minato, che può essere pieno di erbacce, che può essere un campo pieno di fiori e di frutti. E, e dipende, e dipende dal lavoro. Quindi il senso della filosofia eh, socratica, proprio in senso, capite, in filosofia, pedagogia, liberazione, educazione, questo senso di scultore, il padre era uno scultore, lui voleva scolpire questa materia in forme che si agita dentro di noi, questa energia immateriale, si tratta di dare una forma, di plasmare, di plasmare, quasi come se fosse un, i, i, la, la Creta, il Das, non so se c'è ancora, quando ero ragazzo a scuola c'era il Das, la Creta, la plastilina, si, si trattava di dare forma e anche quella è una maniera di scolpire, non è solamente col martello e lo scalpello del marmo, ma anche con la creta e dare forma, plasmare, che vuol dire esattamente dare forma. Questa è l'azione educativa profonda di Socrate e adesso io nominerò tre sostantivi che ci provengono direttamente dalle fonti di, di, di, di platone e che ci fanno capire precisamente come egli intendesse esercitare questa arte educativa di educere di tirare fuori eh, il primo sono due nomi di animali e il nome di una professione ehm, di un mestiere femminile tafano torpedine marina elevatrice queste sono le tre modalità che dai dialoghi di Platone eh, nella maniera diciamo più incisiva sono in grado di farci comprendere l'arte educativa socratica. Anzitutto lui, è lui stesso che, che proprio nel discorso dell'apologia, nel primo discorso di quei tre discorsi di cui ho detto all'inizio di fronte all'assemblea di 500 ateniesi maschi che... che eh, era chiamata per, se, per giudicarlo se colpevole o innocente di fronte a questa assemblea lui dice io sono stato in mezzo a voi come un fastidioso moscone come un tafano perché voi ateniesi siete come un cavallo sapete quei cavalli eh, molto belli così ma anche un po' pigri che non, che non si muovono a volte che hanno bisogno di essere, di essere un po' stimolati ecco a volte lo stimolo può venire anche da qualcosa che dà fastidio ecco lui era un, un tafano, eh. che sempre alle persone che, che, che parlavano, che, che facevano discorsi, che sostenevano delle opinioni, molto sicuri di sé, ecco lui a queste persone si avvicinava e con un sottile ronzio cominciava con le domande, ma in che senso dici questo, ma che cosa intendi con questo, ma mi sai definire? Ecco lui cercava la definizione. Ti esti, che cos'è? Questa è era la maniera di procedere di Socrate, che cos'è? Ti riempi la bocca per esempio di virtù, o per esempio di coraggio, o per esempio di bellezza, o per esempio di verità, o per esempio di sacro, di Dio, di DEI, beh, che cos'è? Che cosa intendi con queste parole? E questo capita anche a noi, tante volte parliamo, un po' come Agostino diceva del tempo, quando nessuno me lo chiede lo so che cos'è il tempo, quando qualcuno me lo chiede lo devo spiegare non lo so più. Ma questo non riguarda solamente il tempo, pensate quante volte noi diciamo bellezza, quante volte diciamo giustizia, quante volte diciamo verità, eccetera, eccetera, e, e, non sappia, e le usiamo, e diciamo non è giusto, e diciamo non è vero, e allora arriva qualcuno e ti dice ma in che senso dici non è giusto, cos'è la giustizia per te? E questa cosa può essere fastidiosa soprattutto se la persona a cui queste, a queste domande vengono poste è una persona che fa del, dell'esercitare la giustizia, per esempio, il proprio mestiere, la propria fonte di potenza e di reddito. Eh, può essere particolarmente fastidioso essere scoperto, incapace di definire proprio quel termine, quel concetto che è la base della tua professione, della tua stessa identità. Può essere fastidioso e può portare, secondo passaggio, alla, a, alla paralisi. Come? Io sono un esperto di diritto e, e poi di fronte a costui che mi chiede che cos'è la giustizia, che mi incalza con le sue domande, non sono capace effettivamente di dire cos'è la giustizia, perché lo dico, perché, le, le, perché mi smonta man mano le definizioni, adesso sono rimasto senza parole, non sono più capace di definire, non so, più, non, so più, non so più cosa dire. E sono paralizzato. Ecco la torpedine marina, perché gli antichi credevano che la il morso della torpedine eh, marina paralizzasse. Ed è quello che è un... Un tale che si chiamava Menone disse di sé, io ho sempre parlato della virtù, ho sempre eh, tenuto discorsi, eh, eh, altri sono venuti, hanno preso appunti mentre io parlavo, ragionavo sulla virtù, arrivi tu Socrate, mi distruggi tutto il mio sapere attraverso tutta una serie di confutazioni, elencos, è eh, eh, il termine greco, è proprio quella confutazione e io adesso sono paralizzato, non so più cosa dire, sono senza parole. Torpedina marina, paralisi. Che cosa succede? Che Socrate ti fa capire che quello che tu ritieni di sapere in realtà non lo sai. Ma che cosa succede quando tu sai che quello che ritieni di sapere in realtà non lo sai? Succede che sai. E succede che sai. È una rivelazione, è una forma di sapere negativo. Comincia a sapere che non sai. Vieni smontato, svestito, denudato, ti ritrovi eh, in palia del nulla, se volete, del nulla dei, dei pensieri, delle cose, ma, ma, ma torni a essere quasi eh, un bambino in un certo senso. Tutti i vestiti che ti sei messo, tutte le decorazioni che ti sei messe eh, cadono e sei nudo di fronte all'esistenza, senza parole, ma sei, nella, sei in una nuova condizione, sei pronto a un nuovo sapere. E allora ecco che quella ferita del morso, della torpedine che ti ha paralizzato, può diventare una feritoia. E dalla ferita eh, tu cominci a vedere qualcosa. Non più false opinioni, parole, parole, parole, no? per citare l'Amleto, eh. ma cominci a vedere la realtà e cominci a capire che dentro di te qualcosa forse di nuovo si sta muovendo. Cominci a capire che non vuoi più recitare un ruolo, essere qualcuno perché sei di sinistra o perché sei di destra o perché sei né di sinistra né di destra o sei credente o sei insomma le maschere, maschere nel senso proprio del... del sapete che persona, anzitutto vuol dire maschera, quindi le maschere, la persona, il personaggio che ti sei messo, che ti sei assunto, che hai recitato durante questo tempo ma ma cominci a dire poche parole, ma quelle poche parole sono le tue, sono genuine, dicono quel, quel contatto vero con la realtà vera che tu hai avuto. E allora ecco che qualcosa nasce dentro di te, magari piccola, ma qualcosa di vero nasce dentro di te. Ed ecco il terzo momento, quello della levatrice, la levatrice maieutica. Famosa maieutica di Socrate. Perché maieutica? Perché maia vuol dire levatrice in greco. E la madre di Socrate, che si chiamava Fenarete, era di mestiere, faceva appunto la levatrice, maia. E lui esattamente fa questo lavoro, il lavoro della educazione, tira fuori. Quella verità che l'anima può partorire perché noi possiamo partorire verità, noi possiamo partorire menzogne, tante menzogne, non ci sono dubbi, siamo circondati da, da caterve di parole così che, che, che, che non sono eh, interessate a, a farci toccare la verità vera dalle cose, ma parole come uncini, parole come ganci, che ci vogliono agganciare, uncinare, prendere, sedurre, sedurre, cioè condurre a sé. Tante parole sono così. Ci sono delle parole, però, che sono le parole della sapienza vera che ci possono condurre dentro di noi, non ci vogliono sedurre, ma ci vogliono condurre dentro esattamente il contrario: dentro di noi, e, e quando questo avviene, noi partoriamo, qualcosa esce, la levatrice, ma anche l'educazione educere significa come tutti. Sappiamo significa tirare fuori. L'educazione è qualcosa che, che tira fuori. Infatti io penso che Socrate, se dovessi trovare un termine, una qualifica per definire quello che è stato Socrate, io direi che è stato un educatore, un levatore. La madre era levatrice e lui è stato un levatore. Eh ha scolpito, come il padre Sofronisco, ha dato forma all'energia interiore in maniera tale da farla uscire, da farla uscire più pulita e più vera. Ultimissimo passo. Che cosa eh, succede? Qual è l'esito finale dell'educazione socratica? Eh, cioè qualcosa esce e quindi... e quindi... E quindi eh, noi possiamo rispondere a questa parola, a questa domanda, eh, andando a vedere qual è stato l'esito della filosofia socratica. L'esito della filosofia socratica non ha prodotto una chiesa, ma non ha neanche prodotto una scuola, o meglio, ha prodotto diverse scuole in conflitto tra loro. Prendiamo, eh, me ne vengono in mente tre. La, la prima, la più famosa, è chiaramente l'Accademia di Platone, cioè una scuola filosofica nella quale il sapere, anche il sapere scientifico, matematico, geometrico, ha grande importanza. Di contro c'è la scuola dei cinici. Cinici, da non intendere nel senso nostro, usuale del termine, cioè di persona che non crede a niente, ma cinico nel senso del, del, del riferimento al cane, eh, che, che in greco si dice kion, è a che fare precisamente con, con il termine cinico, deriva da qua. C'è cioè qualcosa di estremamente mh, vicino alla vita semplice, rustica, naturale. La natura nella sua dimensione animale, antistene e l'antiplatone, l'altro discepolo di Socrate, di cui purtroppo ci sono andate perdute le opere, e quindi ne abbiamo solamente qualche frammento, che, eh, che di contro all'accademia platonica, dove si cura l'educazione nel senso di... Mh, di, di, di coltivazione del proprio, della, de, della propria sapienza, della propria dottrina, di studio e così via, ecco, eh, Antistene di contro, di, di contro eh, presenta una scuola nella quale quello che conta è il togliere, non l'aggiungere, togliere, togliere anche i vestiti, essere naturali, togliere la casa, voi, qualcuno di voi ricorderà Diogene, Di, Diogene, di, di Sinope. Ecco, Diogene di Sinope, discepolo di Antistene, è il più eh, famoso eh, apparte, appartenente eh, alla scuola cinica, il cinico più famoso, quello che viveva in una botte, quasi nudo completamente. E tanti aneddoti eh, ci sono, quello che primo che mi viene in mente è quando arrivò Alessandro Magno per poterlo Incontrare, perché la fama di questo filosofo, filosofo che viveva, passava tutto il tempo nella botta, era giunto persino a lui, e, e, e lui, l'uomo più, più potente del mondo a quel tempo, eh, domanda al vecchio filosofo, che cosa posso fare per te? Ah, che cosa rispondereste voi? Avete l'uomo più potente del mondo, immaginatevi, il presidente degli Stati Uniti d'America o o, o, o chiunque voi volete, che vi dice cosa posso fare per te. Come risponde un vero cinico? La risposta di Dio fa ma che ti sposti perché mi stai facendo ombra e voglio avere il sole. No, non ho bisogno di nulla. Ecco questo è il cinismo nel senso radicale, filosofico del, del termine, che non è il non credere a nulla, ma è essere ricondotti alla natura, all'essenzialità, alla dimensione <coughs> sobria essenziale della, della natura. Ecco, ma tornando al punto, il punto è che da Socrate vengono fuori due scuole, l'una all'opposta con l'altra. Quindi, quindi l'esito non è per niente scontato. Quindi da Socrate non emerge da questa maniera di condurre gli esseri umani a essere eh, autentici con se stessi, a far uscire da, da, da, da ciascuno di loro la propria interiorità, ecco, da questa azione educativa così radicale non viene, non proviene niente di costruito, di unitario, di uniforme. Ciascuno parte con la sua nave nel grande mare dell'essere e qualcuno arriverà in un porto, qualcuno in un altro porto, qualcuno naufragherà. Non lo sappiamo, non c'è la possibilità di fare nessuna flotta, di fare nessuna invincibile armata. Quindi, quindi, in conclusione, il sapere fondamentale di Socrate non è stata una dottrina e per quello che non è possibile costruire sulla base della filosofia socratica niente di stabile, una chiesa, un'istituzione, un'accademia. Il sapere fondamentale di Socrate è consistito in un metodo. Ma allora la sua vera lezione consiste esattamente in questo. Tu, essere umano, ti salvi come essere umano. Perché guardate, parentesi, di solito quando si parla di salvezza, si intende la salvezza delle religioni, che, che, che offrono le religioni e quindi si intende la salvezza come salvare l'anima una volta che giunge la morte. Giunge la morte, il corpo muore, posso salvarmi l'anima e l'anima non, non morirà, se eccetera eccetera. E questa è la salvezza offerta dalle religioni, la salvezza ultraterrena. Ma esiste anche una salvezza terrena, sapete? Voi potete fallire anche come esseri umani, potete fallire, potete non arrivare a compiere la vostra natura, quella natura di cui Socrate all'inizio di questo mio incontro richiamava gli ateniesi, O oh Ateniese, non ti vergogni di passare la vita dietro al potere, alle ricchezze, cose, e di non curarti della cosa più importante, cioè della sapienza, della verità, facendo in modo, in modo che la tua anima diventi buona. Il più possibile. Questo è il vero compito e si può fallire. E quindi la, il, il senso ultimo esistenziale della filosofia di Socrate sta esattamente nel dire che la salvezza da questa possibilità di fallimento consiste non in, in una dottrina e in, in, in alcune cose, ma in un metodo. In un metodo nel porsi le domande in maniera autentica, vera. Cioè l'arte della navigazione, in altri termini, è molto più importante che non l'approdo. Se navighi bene come essere umano, a qualunque porto potrai arrivare o non arrivare, se navighi bene, tu come essere umano sarai salvo, avrai salvato la tua umanità. Questa, secondo me, è l'essenza più pura della... Vorrei dire proprio della vita, più che della filosofia, della vita di Socrate, perché è stata grande la sua filosofia, perché è stata anzitutto una vita, una vita, come ho detto all'inizio, che non ha avuto paura di essere tale fino ad abbracciare la morte.